video oggi video workout upper body mi trovo in questo castellino che hanno costruito al parco e sono sicura che nel parco vicino a casa vostra troverete qualcosa di simile adoro allenarmi qui infatti è una settimana che aspetto un raggio di sole un pochino di caldino perché è l'unico modo in cui riesco a fare qualcosa simile a attrazioni cose che sul tappeto a casa non riesco a fare ed è un pochino quello che soffro per i, miei, per i miei allenamenti upper body quindi inizio subito con un po' di riscaldamento facendo dei lavori di scapole quindi mi appendo e da qui semplicemente tiro su e giù lavorando di scapole ok quindi questa è un parte del riscaldamento il mio sacchettino per gli elastici e un altro esercizio di riscaldamento dove va che mi metta? qui Questa assomiglia tanto alla borsa di Ermione dove dentro c'era di tutto di più Allora qui leggo il mio elastico e faccio i lavori per la spalla di riscaldamento quindi da qui apro mi raccomando il gomito attaccato Apro, non è questo Rimane ben E sto lavorando qua per riscaldare La spalla Per me è molto importante perché soffro di Le spalle troppo morbide Wow, pazzesca sta mascherina insieme ai pantaloni eh. cioè. <ride> E poi dall'altra parte Quindi parto da qua, esterno E chiudo Poi, ultimo esercizio di riscaldamento. Quello che fa Silvia quando, quando attirò fuori i panni dalla lavatrice. Non fargli venire le pieghe. Tira, tira. Quindi, in questo esercizio di riscaldamento abbiamo riscaldato dorso, spalle e petto siamo pronti per il workout workout si compone così bozzo di ermione <ride> lavoro in super serie quindi prima super serie sono 5 trazioni con elastico che bello posso trazionare e 5 piegamenti sulle braccia mi arrampico. Lo no, vai. da qua ok questa è la prima super serie ripeto questa super serie 5 e 5 almeno tre volte facendo un minuto di pausa fra una super serie e l'altra seconda super serie ok quindi uno Cinque? Sì. Ancora, continuo. Ripeto questa super serie 5 e 10 per tre volte con un minuto di pausa fra un esercizio tra una super serie e l'altra. Ultima super serie bicipiti e tricipiti, quindi bicipiti, metto così e non ci sto, sono troppo grossa. Bicipiti, quindi prendo l'elastico. Bicep curl. Devo prendere l'elastico più nudo. Comunque top. 15 vice curl e adesso tricep hips. Quindi mi metto così. solito super serie, ripetuta tre volte facendo un minuto di pausa fra una super serie e l'altra. Questo è il mio workout completo, dura circa 45 minuti se fate i tempi di recupero giusti e le pause giuste. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato ispirazione per un workout completo in un castello del genere con qualche elastico come attrezzo. Basta il nostro corpo per fare tutto. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!